Bene, buonasera, siamo su Cospaces, facciamo un primo incontro, prima registrazione, in cui vediamo uh, un uso elementare di scripting a blocchi, programmazione a blocchi. Ok, allora qui ho, messo, uh, un, allora, una, ho creato una stanza vuota e dentro ci ho messo al momento una, uh, una macchina, l'ho presa praticamente dalla library, mm e eh, mi sembra anche di averci messo un environment che è mh, andiamo a vedere è questo environment qua col verde attorno okay? allora a questo punto gli ho messo il codice qua il codice che gli ho messo gli ho detto che quando la macchina è, è cliccata allora deve mostrare un quiz un pannello quiz con la domanda come mi chiamo in, uh, in cinese e quindi abbiamo fatto una specie di piccolo quiz in cinese ok, gli presentiamo due risposte Go e GC che sono le due modi due modi, uno giusto, uno sbagliato quindi Go è il cane e GC sarebbe invece la macchina propriamente detta e, e gli diciamo che la risposta è giusta è la seconda questa è la versione gratuita di Cospaces quindi non c'è neanche bisogno di avere l'ha acquistato, le licenze, quindi si possono fare senza problemi e ha attenzione che praticamente la telecamera inquadri praticamente la, eh, la macchina in modo tale che quando si entra, si entra qui, dove c'è la telecamera eh, se si risponde correttamente, quindi la risposta 2 allora viene presentato un pannello con scritto eh, la macchina e si presenta gc ora e poi l'immagine car che abbiamo caricato precedentemente negli upload abbiamo caricato come immagini vedete questa immagine di macchina hm? che ho fatto tra parentesi con stable diffusion image space hm? e ho detto semplicemente macchina immagine per libro per bambini che car eh, children book image hm? Dopodiché eh, l'ho caricata semplicemente trascinando l'immagine qua dentro e in più mi sono scaricato da un sito un buzzer, questo, che dice quando la, eh, la risposta è sbagliata. Hm? Ok, allora a questo punto cosa succede? Succede che eh, se è giusta, viene visualizzato questo pannello e in più la macchina viene mossa di 5 metri in avanti nella sua direzione naturale, quindi si sposta in un secondo. Se invece si risponde sbagliato, quindi ho messo il pannello sbagliato, viene suonato il, eh, il buzzer di sbagliato. Ok, adesso magari nella registrazione non si sente, ma ai ragazzini sicuramente farà piacere sbagliare apposta per sentire questo suono. Quindi, facendo il play, cosa succede? Che mi trovo la macchina di fronte, clicco e vedete che dice, come mi chiamo in cinese, se dico Go, uh, è sbagliato e dopodiché. Adesso magari non lo sentite ma si sente il bizz, tipo un, un suono strano. Se invece clicco qua e ci dico GC viene verde e quando clicco praticamente mi compare il pannello con la macchina e quando lo chiudo praticamente la macchina si muove. E questo diciamo è il primo, il primo step. Allora per sicurezza vi faccio vedere di nuovo non faccio vedere come ho caricato l'upload dei singoli pezzi perché questo è abbastanza elementare ma facciamo, andiamo nella libreria e mettiamo praticamente sempre una macchina quindi facciamo un, una specie di redo di questa cosa qua quindi prendo la macchina, la macchina, la, gli metto praticamente lo stesso codice ma eh, per poterlo fare bisogna praticamente cliccare e dirgli il codice CAR1 si chiama questo using a block. Okay? E poi dobbiamo mettere una, una condizione nel codice, quindi qui dobbiamo mettere praticamente che quando la macchina 2 è cliccata. Quindi facciamo l'evento e mettiamo quando allora mettiamo che qua questo evento qua, quando la CAR2 in questo caso, CAR1 scusate quindi quando la caruna è cliccata gli dobbiamo mettere questo pannello il pannello lo trovate nelle azioni eh, queste e vedete che c'è tra le tante cose c'è il show quiz panel hm? e qui non vi sto a far, far vedere esattamente tutto ma basta fare copy and call qua dentro dei, dei singoli pezzi quindi noi possiamo anche fare adesso il copy and call di Questo CTRL C e lo mettiamo qua e così abbiamo anche il pezzo uh, di questa macchina mm, la macchina 2, eh, se no, uh, lo potete costruire. Ad esempio, invece di metterlo si muove di 5 metri, lo mettiamo che si muove di 10 metri. Mm. Quindi, a questo punto, facendo il play di questo di questo signore, vedete che c'è un'altra uh, macchina? Quindi questa è il Facciamo un'uscita, facciamo un play. Ok, ah, e qui è passato già direttamente il suono. Sì, in pratica eh, accertatevi di avere il, il codice proprio dentro il, uh, il when carone is clicked, perché prima non lo era, quindi l'ho spostato dentro. Quindi se facciamo un play, a questo punto effettivamente vedete che non parte. Quindi se clicco, mi viene di nuovo come mi chiamo in cinese GC e eh, facciamo questo. Mi pare questo schema. Car faccio X. Ah, ok. Si è mossa l'altra macchina perché mi sono dimenticato nel copia e incolla che dobbiamo fare move car 1 eh, per farlo andare avanti. Quindi, se facciamo il play di questo, a questo punto ci muoviamo qui. Facciamo GC e direi che a questo punto uh, si muove quella macchina lì ok? quindi eh, come vedete è possibile con questo piccolo scriptino lo potete aggiungere a piacimento fare una lezione che si insegna ai bambini eh, linguisticamente come si chiamano gli oggetti eh, e cosette del genere questo è credo un ottimo esempio quindi vi ringrazio buona serata